quotidiana di cittadini e gente nell'utilizzare la tradizione diciamo, le regole del bilancio civilistico oggi non credo che siano più sufficienti, cioè eh, fare un bilancio di soli numeri eh, probabilmente non ha più quel valore che aveva nel, nel passato. Eh, una maggiore trasparenza, una maggiore soprattutto qualificazione del numero che significa a fronte di un certo ammontare di risorse quali sono stati i risultati e l'impatto ottenuto. Questo è un, lo spirito di, del, del bilancio di missione. Eh, Quest'anno io sono molto contento, abbiamo fatto un ottimo lavoro e lo abbiamo fatto credo nel modo corretto, però abbiamo tenuto ancora separati anche nei tempi oltre che nei modi il bilancio civilistico e il bilancio di missione. Eh, nella strategia nostra eh, dall'anno prossimo Vorremmo avere un bilancio unico, che sia un bilancio di missione, dove ci sono naturalmente i numeri, ma anche l'impatto. Credo che questo sia eh, veramente un modo moderno di operare. Poi avremo il tema di come comunicarlo, perché qualche volta questi tipi di strutture eh, sono un po' troppo sofisticate nella comunicazione e hanno bisogno invece di trasferire di più... A un, diciamo, a un pubblico più largo eh, questo tipo di, eh, diciamo, di risultati eh, credo che un risultato per esempio molto interessante eh, a fronte dell'investimento di un euro qual è l'impatto che si ha sul territorio nel caso della fondazione è 1,25, 1,28 quindi vuol dire un 25-28% in più mi sembra un buon investimento, no? Credo che sì, valga la pena di investirci. Il FPK è fiore all'occhiello della ricerca scientifica in Trentino, scientifica, intendiamo, quella rivolta allo sviluppo di particolari soluzioni tecnologiche hanno grandi relazioni con imprese locali, nazionali e internazionali. La loro grande reputazione, la loro grande capacità di eh, produrre ricerca di qualità è attrattiva verso anche operatori internazionali che portano qui i loro lavoratori, i loro operatori per imparare a fare ricerca.